Ciao a tutti, Colors, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, volevo ricordarvi, anche se non lo faccio praticamente quasi mai, che ho anche un secondo canale dedicato alle cover che ho spostato, chiudendo definitivamente la rubrica Sting by Smeal. Così, se volete sentirmi cantare, potete seguirmi anche lì. Detto questo, Andiamo all'argomento del video, perché io non ho il dono della sintesi, già lo so Quindi anche se avrete letto il titolo, è il caso di iniziare a dirvi di cosa voglio parlare In realtà volevo mettere insieme un po' di argomenti, cercando di dar loro un filo logico Quest'anno, purtroppo, come saprete tutti, se ve ne interessa qualcosa Non ci potrà essere alcun parai a livello fisico Ma siccome giugno è, deve... Essere e deve rimanere il mese del Pride non potevo tornare su YouTube a giugno senza almeno un video per il mese del Pride vorrei parlare di alcune cose che resistono ancora nel 2020 dopo Cristo. punto numero 1 il coming out non serve Perché non sono d'accordo? Sarò d'accordo il giorno in cui coloro i quali avranno la gentilezza di riconoscermi una vita sessuale smetteranno di dare per scontato che questa si debba consumare per forza con una donna perché io sono un uomo. Le variabili della sessualità sono infinite, anche se io non condivido eccessivamente questa eh, frammentazione eh, infinita e incontrollabile nel dover dare per forza un nome a tutti i gusti e a tutte le inclinazioni possibili non eh, mi ritengo nello stesso momento un contrario alle etichette perché? perché eh, se a me piacciono gli uomini è inutile che voglia allontanarmi da dire sono gay perché di fatto sono gay e anzi chi non lo vuole dire a mio parere nasconde qualche piccolo problema di accettazione che non giudico però eh, nello stesso momento eh, non si può negare questo, questo Messaggio che arriva circa una mancanza di, di accettazione di fondo Altra frase che ho ancora sentito Se uno è gay bisogna rispettare la sua scelta No ragazzi c'è un errore di fondo anche qui Effettivamente c'è una scelta nell'essere gay pubblicamente ma questa scelta è proprio la pubblicità che si può differenziare casomai da una persona che sceglie liberamente e nel pieno possesso delle sue facoltà intellettive di non rivelare la propria sessualità. Questa è la scelta, non è che io una mattina mi sono svegliato e ho detto ah però, Quasi quasi voglio provare cosa si prova a dare un bacio ad un uomo piuttosto ad una donna No ragazzi Chiunque sceglierebbe la via più facile Chiunque E chi vi dice una cosa diversa Probabilmente ha rimosso qualche trauma O vi sta mentendo Una variante della prima frase che ho detto è anche il coming out non mi serve perché io faccio quello che voglio E questa frase a me fa sorgere un po' di domande Tipo, se voi la pensate così e vi innamorate Ma vi innamorate proprio seriamente di quella persona che vi fa vivere le farfalle dello stomaco Anche se avete 30, 40, 50 anni Volete portarvela nella vostra vita eh, dividerci tutto Svegliarvi al mattino con questa persona E non dover aspettare il fine settimana per vederla Non volete davvero condividere con nessuno questa cosa? Un genitore per chi ce l'ha Un fratello per chi ce l'ha Una zia, un cugino, un trisavolo, qualcosa Non volete davvero condividerla con nessuno vita triste io sinceramente non vi invidio anche se dite di fare ciò che volete poi è una cosa mia ma allora perché questa frase l'ho sentita dire soltanto da persone gay e voi mi direte perché gli etero non hanno bisogno di dirlo ma vi immaginate una persona etero che dicesse io sono etero sono innamorato di una donna ma sono fatti miei Non ha senso Non credete? Secondo me anche questa variante nasconde una mancata accettazione Per concludere Volevo portare un messaggio finale Se stai guardando questo video E' dentro di te Senti di avere una sessualità Oppure un'identità Oppure entrambe le cose, diverse da quello che la società si aspetta da te. So che hai paura in questo momento. Però ricordati che la gente parlerà sempre. Non solo per la sessualità. Non solo per l'identità di genere. Basta un apparecchio ai denti, un paio di occhiali una montatura un po' buffa per esempio potrebbero dirmi che ho gli occhiali da vecchio quelli ho trovato e quelli ho comprato quindi parleranno sempre però c'è di mezzo la tua felicità che non può darti nessuno se non parte da te da dentro da qui E se vuoi Ci sono anche io Qui sotto Come sempre ci saranno i miei social Chi è arrivato alla fine? Ho messo apposta questo messaggio alla fine Perché voglio vedere chi guarda davvero i miei video Vorrei sapere cosa pensa Riguardo ad una rubrica Stile posta del Ovviamente non siete obbligati, a parte non siete obbligati a prescindere Non siete obbligati a parlarmi di amore, potete anche parlarmi di amicizia Potete anche parlarmi di problemi familiari Potete ovviamente restare anonimi Ma se volete dico il vostro nome me lo direte voi Ma per aprire questa rubrica ehm, La cosa più importante è che ho bisogno delle lettere Cioè dei consigli e quelli me li potete inviare attraverso i miei social che troverete come ho già detto in iscrizione io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto se non siete iscritti iscrivetevi e ricordatevi che è diverso è bello fate cammin out fa bene la salute